Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, e benvenuti e benvenute alla nostra seconda puntata di Vampire Telling, la rubrica di Tutte cose su Vampiri da Masquerade che l'Associazione Culturale Lockendale ospita sul suo canale Twitch. Io sono Manfredi, stasera non la vedete perché è in regia, eh, ma con me c'è Serena. Eh, siamo nello splendido set che Serena, che è la nostra Prop Queen, ha allestito. Eh, vi, farei, vi mostro questa parte tema vampiri che è bellissima ma solo perché dietro non vede la parte tema 7 si che è ulteriormente bellissima quindi grazie a sere per essere regista e anche per essere la nostra scenografa e questa sera eh, abbiamo due ospiti d'eccezione per parlare di un argomento interessantissimo eh, almeno a nostro giudizio, speriamo anche a vostro, eh, ovvero sia come vampirizzare la vostra città, come costruire una città in cui ambientare le vostre storie. Tutte le storie di vampiri, che comunque diciamo è un gioco urban horror, urban fantasy, potremmo allargarci, ma comunque è un gioco con una forte componente urbana, proprio costruita al suo interno, anche perché si sa, no, uscendo dal già andando al parco cioè, riesco rischio di incontrare un dicantropo. Comunque Vampiri è un gioco molto urbano, un gioco in cui la città è uno dei protagonisti assieme ai personaggi. Eh, nella storia di Vampiri, infatti, ci sono stati tanti supplementi dedicati alle città, che hanno avuto anche un'importanza notevole sullo sviluppo del gioco stesso. E quindi questa sera eh, ci troviamo insieme per discutere in questo nostro aperitivo vampiresco di come costruire una città interessante in cui ambientare le vostre storie di vampiri. Come vi dicevo, lo faremo con due ospiti di spicco, che vi vado rapidamente a presentare, mentre... Serena li fa comparire magicamente sullo schermo. Eh, uno di loro è Matthew Dawkins eh, amico della, della, so della nostra associazione è venuto virtualmente lo scorso anno alla nostra FAPCO, la convention che organizziamo annualmente, eh, Matthew è uno dei più importanti autori che attualmente sono impegnati sui progetti di vampiri, è stato sviluppatore di numerosi manuali, eh, ha seguito sia per la White Earth sia per la Onyx Path, sostanzialmente tutto quanto lo sviluppo eh, del, del metaplot e di eh, nuove. Eh, e di, di tante delle novità introdotte nella quinta edizione, Matthew è anche il eh, cosiddetto gentleman gamer, quindi eh, il suo canale YouTube ci ha raccontato vampiri eh, in tanti modi interessanti, permettendo a tante persone di approfondire proprio la, eh, la lore di questo fantastico gioco. Eh, oltre a lui stasera avremo anche Vincenzo Bruni, Vincenzo Bruni è un un giocatore accanito, un esperto enciclopedico eh, del, del metaplot, ed è uno degli autori della Storyteller's Vault, eh, lo shop della White Wolf, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, che permette di eh, realizzare e vendere i propri manuali. E eh, Vincenzo ha realizzato eh, quella che chiamerei un'opera omnia dedicata a Roma, in due volumi, uno è già uscito e l'altro sta per, per uscire, in cui appunto si racconta che cos'è Roma nel mondo di tenebra. Eh, e con loro appunto... Eh, parleremo un po' di, eh, di come mostrificare la vostra città o la vostra città di interesse. Eh, con noi ci sarà, eh, come già durante la FAP, con Sara, Sara Costantini, la nostra traduttrice, che ringrazio perché è sempre pronta a tuffarsi i nostri piani folli e che eh, vi permetterà, insomma, di assistere all'intervista eh, in maniera bilingue. Uh, so, thank you, Matthew, for um, your courtesy, you're always the most nice person the nicest person we have met in the gaming world thank you for being here grazie vincenzo per essere qui e if everything is alright i think we can start iniziamo allora io direi di partire da uh, quello che anche concettualmente è un po il uh, il manuale di ambientazione per il mondo di tenebra ossia chicago by night la prima vera ambientazione per vampiri uh, gli anni, anni 90, ha avuto poi successivi aggiornamenti ed è anche tornata per la quinta edizione. Eh, Mettio ha seguito e coordinato la nascita di questo importante manuale per la quinta edizione. Quindi gli chiedo eh, appunto. Chicago è stato il primo manuale di ambientazione per Vampiri, la Masquerade. Che cosa ha rappresentato per il gioco in termini di impatto su come ci immaginiamo la società dei vampiri, in termini di impatto sulle sue dinamiche, in termini di impatto sul suo funzionamento e perché eh, avete pensato che fosse importante dargli un aggiornamento nella quinta edizione? So, Chicago, Chicago by Night was the first setting and book for Vampire, the Masquerade. Uh, what did you represent for the game and how did it impact the way we imagine Vampire Society and its dynamics? And why did you choose to uh, update it for the edition edition? Well, innanzitutto, ciao e grazie per avermi invitato. Uh, grazie a te, Matthew. Parola <laughs> in Because I can't speak Italian all the time, I know we're playing, we're, we're playing football in a couple of days and I've got to wave the English flag a little. You have to know that Matthew is a really passionate dell'Italia, of Italy. So, Chicago uh, was an important city in prior editions of Vampire the Masquerade. Uh, as, as you just showed, you uh, held up a previous edition, I think the first edition of Chicago by Night. Yes. And it was always seen as a central metropolis uh, in North America where uh, Vampire's meta plot was predominantly set. Uh, so it was important to revisit it from a position of nostalgia uh first and foremost we knew that the established fans were already interested in what happens in Chicago and so we want, we were pretty certain they would be interested in finding out what was going to happen next in Chicago uh so i'll let you translate that before i carry on Quindi, eh, chicago era già una città importante nelle presidenziali elezioni con quella di è sempre stata in generale una città metropolitana molto importante e centrale per lo sviluppo della Maplot dei Vampiri. Quindi avevamo già pensato di riportarla alle nuove edizioni per un sia per un effetto nostalgia, sia perché sapevamo che comunque c'erano molti fan che erano interessati a sapere cosa era successo e che cosa stava succedendo a Chicago. Uh, beyond that, uh, Chicago is also an incredibly diverse city. Uh, we were very keen at Onyx Path to find a domain that had a large population and an incredibly um, multicultural population. Not just for the mortal perspective, but also from the kindred perspective. There's every reason you could have a vampire of every single clan in a city like Chicago and those vampires could come from multiple different well different uh, mortal origin points. Uh, entering the 21st century we needed to get away from essentially whitewashing an awful lot of the domains and I think we did a good job with Chicago by Night presenting it as a big uh, hub of diversity. E diciamo che oltre a questo Chicago è una città estremamente multiculturale di suo e volevamo rappresentare questa multiculturalità sia a livello mortale ma anche vampirico per cui ci piaceva l'idea di una città in cui vampiri di tutte le diciamo di tutti i clan ma anche provenienti da più vari background mortali potessero avere una motivazione per arrivare e interagire tra loro e entrando nel ventesimo secolo, volevamo abbandonare un po' il whitewashing che c'era stato in precedenza di gran parte dei clan e variegare un po' in slegare il concetto di clan dal concetto di background culturale e and, and finally, and probably the most important uh, thing, the most important reason we went for Chicago is it's... It's a city that in prior meta plots wasn't actually heavily involved in the grander, more existential aspects of the setting. Now, this was important for us because New York is a city that was always split between the Camarilla and the Sabbath, uh, London was a city with a very narrowly defined history uh very much tied to one particular vampire and so and you had these cities all across the world many of which had at some point or other been pulled into the meta plot of the game so you would be able to refer to a novel or a chronicle that had been published and find out a little bit of what was going on there but we didn't want all of that existential material we didn't want the plans of anti deluvians and kane to interfere with what was ultimately the archetypal city book we wanted a pretty pure city experience closer to damnation city for vampire the requiem than something as i guess heavily tied up as something like i don't know constantinople by night for dark ages which is a fantastic book but a book that is good choice but a book that is so entrenched in metaplot that it could be inaccessible to someone who is new to the game era la cosa più importante comunque era che per cui abbiamo scelto Chicago è eh, perché finora eh, era rimasta abbastanza esclusa dalle metaplot più esistenziali legate a vampiri. Per cui se New York era divisa, insomma, storicamente tra Salvat e Camarilla, Londra, legata più a uno specifico vampiro, e gran parte delle altre città del mondo erano state legate o comunque. Eh, a un certo punto tirate dentro diciamo, la trama, quindi per quasi tutte le città più importanti c'è un romanzo o un riferimento per cui uno può informarsi e sapere, secondo la metaplot, quella città, qual è la sua storia anche vampirica. Eh, Avevamo voluto lasciare Chicago volutamente esclusa da tutte, questi, da tutte queste lotte di potere e diciamo, lasciarla pure non influenzata da Caino e dalle trame del, degli antediluviani. Eh, come insomma, succede poi anche in, in altre versioni di, di Vampiri, come è successo per Requiem, come è successo come Constantinopoli by Night per, per Dark Ages, quindi volevamo invece ecco, mantenere una, un archetipo di città che rimanesse al di fuori. Mettio ha citato Damnation City che è un manuale per Requiem, è veramente molto utile per chi eh, cerca di costruire la sua città, ne parleremo più tardi dopo l'intervista, eh, ma ha anche parlato di una cosa che capita a Fagiolo, infatti adesso eh, la nostra domanda successiva sarà a tema. Eh, si è parlato di eh, grandi e potenti entità che interferiscono con i piani dei giocatori. Chicago by Night infatti ha inaugurato anche una tradizione tipica dei manuali di, di Vampiri Masquerade, quella dei due potenti Matusalemme che eh, si contendono dietro le quinte Potere nella città. Uh, chiaramente uh, per rendere affascinante un, uh, la storia di una città, può servire un grande mistero da risolvere, uh, purché non diventi irrisolvibile o non si mangi, l'agency la, uh, dei giocatori, diciamo. Uh, uh, Metti come, costru co come costruire un bel grande mistero per una città, quali consigli ci puoi dare? Okay, so Chicago uh, also started another tradition that we find in most settings, uh, which are the two Mateus Alem's fighting for power and dominance over the city. And um, so, do, how can we build a great mystery for our vampire city that doesn't uh, um, cut off the agency of the players too much? Yeah. That's a very good question, uh, because the Methuselahs buried under the city or the Methuselahs puppeteering uh, all the other vampires in the domain is played out. That plot has been played out time and time again. We put it in Chicago by Night for V5 because it's a valuable plot for new people. Uh, it's useful to be able to see Elders manipulating things from the shadows. But in pretty much every subsequent vampire product I've worked on that has had a city involved, the mystery has never involved Methuselahs manipulating things because just as you say, it can take agency away from players. And also, if you're an established fan, you know all of this. You have experienced all of this before. Eh, quindi, le, diciamo che la, il Matusalemme sepolto sotto la città o che controlla tutti da, dalle ombre è effettivamente un, una tradizione che è già stata un po' usata a motivo per cui, ehm, anche se effettivamente è stata eh, inserita in Chicago by Night eh, V5, eh, diciamo, è un po', non è con ehm, tutti gli altri manuali che coinvolgono delle città si è cercato di evitarlo perché eh, anche se è importante per magari i nuovi giocatori eh, conoscere questa possibilità di, di le grandi entità che giostrano tutto dietro le quinte per invece i fan è una cosa già vista e che già conoscono per cui che rischia di, insomma, di togliere il gusto del gioco So this is why with uh, books like Cults of the Blood Gods we have uh, we've expanded, things a great deal. We've expanded things a great deal in vampire in general but you will now have domains where the mysteries are a little more accessible it doesn't mean they're easier to solve but it means they are operating at a street level so for instance in cults of the blood gods you have your cults you have the church of cain you have the church of set you have the Hecata even doing things that most kindred don't and operating in a way that most kindred don't understand but what they could be doing and what they think is perfectly normal and natural could be the hub of a great mystery, the source of a great mystery for the players. Likewise you can always revisit the sort of the favorites like Golconda, a vampire seeking Golconda, that's a mystery. You can visit the circulatory system, one of my creations for V5 was this blood trafficking organization of of vampires who uh who basically recruit or abduct mortals of particular vintage to then sell on to other vampires. It was in the very first playtest I wrote for V5. The circulatory system were front and center, because I think having that very mortal horror level uh, m makes the mystery more relatable and more pressing for a vampire to investigate. Eh, già con in, altri, diciamo, in altre versioni abbiamo ampliato i, i misteri che le abbiamo, abbiamo cercato di renderli più accessibili che non vuol dire renderli più facili ma eh, semplicemente a un livello più comprensibile anche per chi magari non conosce bene tutti i dietro le quinte dei vampiri quindi per esempio in Call of the Gods abbiamo eh, dei clan in particolare che magari possono fare eh, possono agire in maniera che è normale per il loro clan ma che possono apparire come misteri eh, agli altri eh, oppure eh, come eh, diciamo momenti di organizzazioni che di traffico di sangue corretto che per cui che affrontano diciamo che quindi mostrano una versione eh, di mistero che può essere più eh, comprensibile e interessante anche dal punto di vista mortale per cui possono spingere il, il vampiro, a, diciamo in questo caso il giocatore, ad indagare. Perfetto. Ok, stiamo dando vita alla nostra città. Uh, cosa è meglio? I vampiri sono di troppo qualunque cosa? Oppure li uh, collochiamo con una parte specifica dell'ecosistema, uh, con un loro ruolo, una loro nicchia all'interno della città? Come possiamo rendere interessanti e realistici gli scontri di influenza, le manipolazioni, i contatti, i background che sono un po' ehm, l'ossatura di, di vampiri, anche della schermata del vampiro? Ok, so, we are trying to make our city alive. Uh, are, are vampires behind everything? How much do they influence the normal life? Are they uh, constricted to a small part in the um in the city or in the urban ecosystem. Um, how can we make the fights for power and dominance between vampires uh, more interesting, more compelling, and uh, how can we exploit the, be uh, the best way in the best way the backgrounds which are parts also a big part of the uh, of the character sheets Another very good question because how the storyteller decides to, uh, to, to make the Camarilla or the Anarchs, the vampires, oppressive and overwhelming, or whether they want to make them possess a very narrow influence over certain sections of mortal society, completely colours the tone of the game. Uh, one game you will play will have the Camarilla as the all-pervasive, uh, utterly in-control tyrants, and other games will position them as vampires who operate very much from behind the shadows and that their influence is curtailed or, I guess, uh, cut short by mortals by the masquerade by even you could even have werewolves as well as rival vampires and other supernatural creatures who are saying well we're not happy with the vampires controlling everything and when i run games that's how i tend to do it i tend to have vampires essentially fighting for position fighting for influence with not just mortals but other supernatural creatures because this is supposed to be a world of darkness not just vampire again this is my preference and it also adds going back to that second question more mystery to your game it honestly doesn't take long for a player of Vampire the Masquerade to start to learn all of the secrets of the setting. All they have to do is go online and they can find them <laughs> out. But if you start inserting secrets from Werewolf the Apocalypse, from Wraith the Oblivion, from Mage the Ascension, and take them from Chronicles of Darkness as well, or you know, wherever you so wish, what you start making is a more interesting tapestry where the, where the characters aren't always in control, and even the most powerful vampire with whom they interact is not the most powerful person in the city. So, yeah, uh, I think that, that's how I tend to run it. Dunque. È il narratore chiaramente che decide quanto rendere importante le organizzazioni vampiriche e la loro influenza sulle, sulla società umana e questo eh, influenza profondamente il tono della giocata e, o della campagna. Eh, ci sono casi in cui sono pre presso, i vampiri sono pressoché onnipotenti, in altri sono relegati eh, a un angolo e sono limitati sia da, dagli umani, dai mortali ma, dalla, o dalla mascheride, ma anche da eh, lupi o altre creature sovrannaturali. Personalmente, questo è, è il taglio che preferisco. Eh, solitamente nelle mie campagne faccio scontrare i vampiri e gli faccio, diciamo, il loro obiettivo è conquistare il potere e per farlo devono combattere non solo eh, gli umani, ma anche le altre creature soprannaturali. Innanzitutto perché eh, comunque è un mondo di tenebra, quindi non sono le uniche creature presenti. E inoltre aggiunge mistero perché per i giocatori è molto semplice andare online e trovare tutti i segreti dell'ambientazione. Per cui se invece i segreti iniziano ad arrivare da altri manuali eh, piuttosto che da altri mondi, per cui per esempio da Elicantro, piuttosto che da Maghi o da altre cronache, eh, diventa anche più, si toglie il controllo un pochino diciamo, anche ai personaggi che quindi non hanno più il completo controllo della situazione perché quelli che loro non sono più, diciamo, il, le creature più forti e potenti che esistono in, in quell'ambientazione, ma sono solo una delle tante. Perfetto. Last question, uh, l'ultima domanda. Uh, chiudiamo con una domanda molto calda, che di solito viene sempre fuori nei forum o nei gruppi. Uh, molti master di vampiri se lo chiedono quando incominciano a creare la loro città, la grande domanda è quanti vampiri dovrebbero esserci in una città? Sappiamo che la Guattrof ha dato un sacco di risposte diverse nel corso del tempo. Adesso la versione ufficiale che Metti, tra l'altro, è riuscito a, a portare avanti è quelli di cui avete bisogno per raccontare una bella storia. Ma al di là di questa risposta di buon senso, eh, vogliamo, eh, vogliamo la tua opinione. Secondo te qual è la dimensione minima di un cast di, di personaggi? Per rendere viva e interessante una città? Quali ruoli non possono mancare? Quali funzioni non possono mancare all'interno di una società vampirica tipo per renderla fluida, interessante e coinvolgente? So, uh, the, the big question that was asked, that generally gets asked in most forums and that many vampire storytellers ask themselves: uh, How many vampires do we need in a city to make it alive, but interesting? And believable so uh there are there, there have been many different answers the last one is as many as you need to tell a good story uh but still in your opinion what is the mo smallest cast that we may need to make a city interesting and which uh, rules are absolutely necessary and can't be avoided in a sense? So I'll answer this question sort of broken up. The first answer is to the, I guess, the obvious answer, which is, uh, and I'll, I'll state this. This will be the last time I say this as well. <laughs> I, uh, I know Manfredi has, uh, has posed this just because he knows it winds me up. It irritates me. Uh, so a lot of people online will say, how many vampires can fit in my city? i'm running the city of budapest or i'm running the city and then someone which is a big city you know budapest is about well, two cities uh it's big and then someone else will say but i'm running i don't know sorrento why not <laughs> uh and but so how many vampires can i have in sorrento and make it believable And it isn't a question of believability. It's a question of what makes your game interesting. There was one book from memory, there may have been more, but one book that said, and this was in a previous edition, that, the, that you have one vampire per 100,000 mortals. And I think another book may have even said one vampire per million mortals. And that was an even earlier one. And for whatever reason, because this is what role players, what gamers are like, someone, in fact, some people fixated on this figure. They decided, well, my city only has 300,000 people in because I live in Switzerland. Therefore, I only have three vampires in all of Switzerland. I can't run a game there. And it's, of course, nonsense. You can put as many vampires in your city as you like. No one is taking a census. Nobody is... Uh, no one is going to come along and tell you that your mortal population cannot sustain that number of vampires. It was supposed to be an average, but For some reason, people have taken it as fact. So, I give you my blessing, and my permission to use as many vampires as you like. So that's that's my first answer. Okay, quindi la mia prima risposta: e questa è l'ultima volta che, che lo dico: eh, visto che in molti, lo chiedono, cioè, quanti vampiri possono sono sostenibili, diciamo, possono essere sostenibili in una città. Eh, se sono a Budapest, che è una grande città piuttosto che a Sorrento, quanti vampiri eh, possono viverci in maniera credibile? Eh, la questione non è eh, tanto se è credibile quanto eh, quant cosa rende il gioco interessante. Eh, C'è stato un unico libro, cioè un, un unico manuale che io ricordi che ha parlato di eh, un vampiro per 100.000 mortali. Eh, che doveva essere una media, ma per qualche motivo è stato preso, siccome è così che funzionano insomma, i giocatori, è stato preso come fatto statistico, per cui si trovano persone che dicono, no, siccome in Svizzera ho 300.000 persone, ci sono solo tre vampiri in tutta la Svizzera, che va bene, ma poi non possiamo crearci un gioco. Per cui, eh, insomma, avete il mio permesso e la mia benedizione di mettere nelle vostre avventure, nelle vostre partite, quanti vampiri sfruttare eh, ritenete necessari e eh, diciamo importanti per il gioco perché nessuno verrà mai a dirvi che no questa città umana non può non, non può avere così tanti vampiri perché non è non è credibile so in terms of what i find interesting and um, what i find essential uh, within a domain is it varies depending on the story you want to tell, and that's what I often say. But if you're looking at a, I guess, a stock or stereotypical Camarilla domain, and most people do, you generally want someone in charge. You generally want someone regulating the traditions. But other than that, I think you are free, and I encourage you to make up the positions that you feel appropriate. Because one thing I have done with Vampire 5th Edition is present every single domain that I have Incorporated into a book and so that is now from memory we've done Chicago Milwaukee Indianapolis uh, We have done Atlantic City We've done Florence we have done a bit of Copenhagen, and we have done Birmingham in the UK. And Gary, we, of course. Yes, yes. And Gary, Gary, Indiana. <laughs> Now, uh, who, who, it's a forgettable place. Now, the, what we've done with every single one of those domains is present the structure of that domain, the political structure, in a different way. And, again, this takes quite a lot from Vampire the Requiem. And I think uh, all credit is due to Vampire the Requiem, especially second edition, for being a fantastic game for, for ideas. It breaks the mold with every single book. And that's what I have tried to do with V5 domains. So, yeah, sometimes you will get a prince They're Primogen and Sheriff, a couple of Harpies, uh, some Hounds or Scourges. But that is a very stereotypical Camarilla domain now. That is the way every live-action roleplay domain plays out. But that isn't the way every domain should play out domains should be islands separate kingdoms that are divided by gulfs of darkness it isn't easy to travel from one to the other and there isn't a un or over body that is telling you where you need these different positions in the hierarchy so if you rise to the position of prince or you seize it you could dismiss your primogen council or you could say i've never needed one you could dismiss your sheriff and say i want an executioner i don't need a sheriff you could say well harpies just spread gossip nobody is allowed that we don't do boons we don't do prestation we talk in cash and resources in our domain so you just do it depending on what you find, think is different and interesting and if you do that your cities will always be new and novel and exciting for your vampires to visit because they don't know what they're walking into when they're walking into a new domain Okay, in quanto a ruoli essenziali, eh, chiaramente lo, lo, stereotipico dominio, diciamo, lo stereotipo del dominio camarillico eh, prevede una, almeno una persona al potere e una che fa rispettare le, le varie tradizioni. Eh, nella quinta edizione abbiamo incluso tutte le, diciamo, tutte le città su cui avevamo lavorato, per cui da Chicago, Milwaukee, Indianapolis, Atlantic City, Firenze. E abbiamo cercato di eh, riprendendo anche come diciamo, eh, dobbiamo molto come fonte ispirazione alla seconda edizione di, di Requiem, eh, cercando un po' invece di mostrare come possono esserci diversi, diversi domini e diverse strutture politiche. Per cui, se chiaramente la struttura per l'appunto dello stereotipo è quindi principe e sceriffo, i primogeniti, le arpie, che è quella che poi si trova in. Eh, gran parte anche dei, dei LARP, non vuol dire che è così che, è, che devono essere tutti i domini. I domini dovrebbero essere delle, diciamo, isole di potere in, eh, che sono divise da un mare di oscurità, per cui non c'è, diciamo, un'ONU, eh, un'organizzazione sovrastatale o domenica che possa dire qual è la gerarchia che deve essere uguale in tutti i domini. Per cui eh, se per la storia oppure se per lo sviluppo eh, che prende la storia di un certo dominio si preferisce eh, sostituire certi ruoli piuttosto che evitarli del tutto eh, questo renderà sicuramente il gioco e il dominio molto più interessante e anche emozionante per i giocatori che non sapranno mai cosa aspettarsi dal, dall'avventura. Perfetto, grazie Matthew davvero, è stato assolutamente interessante. Abbiamo qualche domanda in chat, serie, altrimenti vi invito comunque a farle se volete. E, e se, se i nostri amici sono rimasti invece ammutoliti dall'eloquenza dall del, del nostro Matthew, eh, io lo ringrazio di nuovo per la sua partecipazione. Thank you again Matthew for your courtesy. And... Uh, i will now uh ora passo la parola al nostro secondo ospite vincenzo matthew, se, se con noi volentieri. Uh, if you can stay with us matthew no problem uh, we will be happy otherwise uh, thank you again for participating uh, grazie mille and uh, i will i will stick around for a little bit longer okay thank you okay ah, vincenzo mm. Torniamo invece in Italia. Eh, Vincenzo è eh, l'autore di eh, Roma by Night, eh, un lavoro in due volumi: il primo è uscito sulla Storyteller's Vault, lo shop della White Wolf, dedicato a, ai, ai manuali, eh, non soltanto creati eh, dai fan, ma anche proprio anche ai suoi stessi manuali. Insomma, è una sottosezione di Drive True RPG. Eh, e il manuale di Vincenzo è uno di quelli che, insomma, spiccano per, per cura, per attenzione, anche per dimensioni, perché poi è veramente un, un manuale molto corposo. Il primo manuale che è uscito, dettaglia i PNG, il cast della città di Roma, eh, con una grandissima attenzione a uh, tutti i vari... Uh, personaggi recuperati all'interno del, del metodo di vampiri, il secondo che in uscita invece ci parla della città, eh, quindi ci aiuta a ambientare proprio le nostre, le nostre storie all'interno della città. Allora, a Vincenzo io mh, faccio alcune domande invece, eh, anche qui calate nel, nel contesto della sua opera, diciamo. Eh, Roma è una città con una storia lunghissima. Come si gestisce tutta questa storia senza essere sopraffatti, ma costruendo delle situazioni interessanti per il mondo di tenebra? Che consigli ti senti di dare per utilizzare in maniera fruttuosa gli eventi storici all'interno di un'ambientazione? Intanto il risultato è che no, non puoi non ritrovarti questo stato uh, di uh, situazioni, di elementi storici, situazioni storiche, quando si parla di città che... Ritrovi con il caso di Roma, 2700 anni di storie rotti, che arriva fino agli Etruschi, che arriva fino ai tempi moderni, quindi sei costretto a fare delle scelte, certe volte te ne penti, certe volte ti rendi conto che non hai alternative, tanto che appunto hai detto giustamente il primo manuale sono 200 pagine, il secondo manuale sono 4, altre 200 pagine. Che non si fanno delle scelte, una, una città antica uh, può arrivare tranquillamente a mille pagine di manuale, che non è assolutamente gestibile né per un lettore né per un autore. Per le città più piccole ovviamente le azioni migliorano, uh, riesce a selezionare più facilmente gli elementi storici rilevanti e a costruirci sopra una trama corposa, senza il rischio in genere di eh, disperderci troppo tra elementi divisi enormemente dal tempo e dallo cioè, spazio. Il mio consiglio è prendere singoli elementi che piacciono al, uh, all'autore. Non, non deve andare a prendere tutto ciò che trova e non deve neanche andare a prendere tutti gli elementi principali di una mia città. C'è un singolo elemento, gli piace, sviluppa attorno a quell'elemento un personaggio o una situazione politica e di lì poi va a, uh, ad agganciarsi ad altri elementi e altre situazioni politiche. Ad esempio, io mi sono interessato del sacco di Roma del 1527 rispetto ad altri sacchi che hanno freddo la città, rispetto ad altre pestilenze attorno a sacco di Roma ho costruito personaggi, situazioni politiche che si sono poi sviluppate e sono arrivate fino ai tempi moderni e così vale per altri elementi, ad esempio la presa di Roma da parte dei nazisti o appunto la, eh, la situazione del 1230 con il cambio del, del principe collegata a altri movimenti sociali interni alla città del, del Medioevo. La scelta è avvenuta a gusto. Uh, un certo elemento fa intinnare qualcosa nella testa dell'autore e lì deve seguire la sua strada perfetto e, mh, Roma è anche un Roma by Night è un'opera anche con una for un forte carattere, ha un tema un'estetica ben definiti, tu uh, sei un fan del dell'approccio Black Dog diciamo, quindi il libro ha una, una carica importante da questo punto di vista è un libro mh, con identità molto marcata. E comunque anche nei classici by night viene dettagliato insomma quale dovrebbe essere un po' il mood della città, il suo tema, che cosa portare in gioco attraverso una, una città che scegliamo. Ecco, ci dai qualche consiglio su come scegliere un tema efficace per raccontare la nostra città nel mondo di tenebra? Come Da dove deriviamo questo mood? Come lo scegliamo? Te lo dice la città, non lo scelto praticamente tu. Apri il, un giornale o, e apri un libro di, di storia e il mondo della città, di, differenza dal mondo di qualunque altra città, ti arriva in faccia gradualmente, inesorabilmente e via via va a sfumarsi. Chicago, come sempre abbiamo fatto, è molto forte nelle lotte sindacali, nelle lotte razziali, la disintegrazione del, dell'industria di Chicago negli anni 80, la senti, la vedi da, da qualunque punto di vista basta un minimo di, di cultura sull'argomento emerge questo mood il mood di Roma è un mood basato su elementi che ho percepito via via che mi che studiavo la storia della città ho la, la sua fede l'utilizzo della fede per interessi personali l'utilizzo del potere politico uh, e la corruzione delle ideologie ad esempio del reggimento a favore della classe dirigente, ogni città eh, ha il suo, non puoi evitarlo, lo senti, lo percepisci, ovviamente è anche l'autore che fa le sue scelte in tal senso, però l'autore lo vedo eh, da quel punto di vista più come un medium di ciò che la città vuole dire, poi filtra attraverso i suoi gusti, attraverso le sue passioni, attraverso i suoi interessi, e, e comincia a generare un, un prodotto che sia una sua creazione che ovviamente è una sorta di, di racconto che la città stessa fa. Giusto. Roma Lineight è anche un lavoro filologico, potremmo dire, un lavoro di ricostruzione di un autentico appassionato del mondo di tenebra, che ha riportato un'ambientazione, ha sviluppato per dargli un senso, un contesto nei nostri giorni anche i più minuti brandelli di informazioni che possiamo trovare sparsi in un manuale eh, in che modo possiamo legare le vicende della metaplot alla nostra città rendendole interessanti, quindi appunto come dicevamo anche prima con Matteo parlando dei classici matusalemme nell'ombra come facciamo a, renderli, a rendere la metaplot un fattore abilitante di potenziamento delle nostre storie e non un, un qualcosa che invece finisce per legarci, per legarci le gambe facendolo in maniera appunto oculata non è necessario che ogni pagina, ogni personaggio faccia riferimento a una situazione o a un personaggio del Metaplot, in questo caso si va a sminuire l'opera nella sua totalità in quanto diventerebbe un continuo riferimento a qualcos'altro, la nuova edizione di Chicago è bellissima, la, la quinta edizione, perché Chicago è Chicago senza eccessivi riferimenti che vanno a soffocare poi lo sviluppo del personaggio individuale. Ora Roma, d'altro canto, sì, è stata costruita come un nexus, un punto di incontro di una serie di storyline che sono apparse per tutti i manuali della, di Vampiri e anche altri manuali, anche situazione di Pride, di Werewolf, eh, è essenzialmente un punto di incontro, tanto che Roma fungeva da punto di origine per molte, molte storie. E in tal senso io mi sono, mi sono mosso, ho ricostruito, ho recuperato informazioni sparpagliate per i vari manuali, le ho assemblate e da queste ho creato l'ossatura su cui poi ho, ho uh, riempito il, il setting. Così non, non necessariamente deve valere per altre città. In siena ci sono pochi accenni, non c'è un obbligo nel costruire una Siena, come diceva me, io vincolata, alla struttura camerelica standard o oh, Firenze è un altro discorso molto ben fatto sull'ultimo supplemento mi è molto piaciuto eh, il discorso è eh, scegliere con attenzione i singoli elementi farci degli agganci anche trasversali se eventualmente si trova un nome di un italiano sopra un manuale perché no quel sire di quel personaggio può essere passato può essere stato abbracciato nella città di dell'autore, oppure sono certe situazioni mh, generiche, ad esempio la caduta della lira citata in New York by night, su quella si possono costruire delle sottotrame che toccano anche le città eh, italiane e quindi i personaggi italiani contemporanei, ma non è necessario che la, la connessione sia palese, pesante, continuativa e marcata. Piccoli riferimenti, fatti con gusto secondo me, nei nuovi libri dello Studio Sport secondo me hanno il un dubbio vantaggio di far avvicinare i giocatori nuovi al setting senza spaventarli con una serie di riferimenti incrociati comunque di citare il, il fatto che stanno per uscire per lo Studio Sport Napoli, Chioggia e Turino che stanno venendo editati o scritti in questo momento da parte altri autori italiani e eh, questa è veramente una bella opportunità nella, nella puntata precedente abbiamo avuto con noi marco calesella che assieme a aveva a seguire il progetto di Veneto by night e, e ha dato tanto e ha lavorato molto su tutte quante le varie città del veneto ci sono questi progetti appunto in uscita a napoli chioggia torino eh, anche a livello internazionale ci sono tanti manuali che hanno un focus urbano che si possono trovare sulla storia del svolto sono fatti da appassionati ma hanno un livello di qualità, devo dire, molto elevato. Mi viene in mente de Janeiro, mi vengono in, eh, in mente Bordeaux, eh, lo stesso manuale di Roma di cui io sono un grande fan, eh, anche alcuni manuali fatti da, da autori filippini, per esempio. Manchester? Manchester non, non l'ho ancora, ancora preso, dovrò, dovrò procurarne. Manchester è notevole eh, per Victorian Age e come i manuali che dovrebbero essere, la storia Vault è stato scritto con interesse al dettaglio locale, bisogna studiare la storia della città, cercare di creare una città, un by night, senza conoscere con il maggior dettaglio possibile la storia della città, si trasforma in una città generica che può essere uguale alla città a fianco. Manchester non è, è studiata in maniera tale che sia a Manchester. Beh, questo è importante. Beh, a questo punto la domanda è dopo, quando esce? Quando esce. Allora, il, ormai il libro è stato editato, aspettiamo l'impaginazione che eh, il nostro amico Gabriele sta ultimando in questo periodo. Dopo Roma Banata 2 appunto finiremo con gli altri tre libri della, della serie, il prossimo dovrebbe essere Chioggia che sta venendo editato, si parlava di un terzo libro della serie per, eh, mi hanno chiesto un, un libro di campagna, avventure e spunti per Roma o addirittura mh, a seconda disponibilità di un libro per l'intera Italia o V5 o V20, dipende dalla disponibilità dell'ascolto, comunque ci sono diversi piani in corso, il, il team è, è solido, ci sentiamo con regolarità, è una bellissima esperienza. Bene, bene. Io tra l'altro devo ringraziare Vincenzo perché mi ha messo anche come easter egg nel secondo manuale. Evidentemente mi il mio stalkerarlo per sapere quando usciva l'ha in qualche modo, modo fomentato, quindi lo ringrazio ulteriormente. È stato bello trovarmi in una pagina impaginata del classico fonti vampiri. I will, I will go back to Matthew for a minute, because uh, Vincenzo was speaking about... Uh, uh plot hooks and uh other uh, how we can uh, explore a city in its uh, widest uh, in its widest angles so when we met vincenzo parlava insomma di spunti eh, di come possiamo esplorare la città eh, ci sono diversi, eh, diversi manuali che, ci che espandono Chicago by Night eh, per la quinta edizione e ci permettono di eh, ambientare le nostre cronache di esplorare le cronache già pronte o anche di invece proprio esplorare degli spunti ci vuoi dire due parole su, su questi metti anche perché poi non sono ancora eh, arrivati in italiano quindi per, per i fan italiani può essere interessante approfondirli So there are several handbooks that widen up the, the Chicago uh, and basically the Chicago setting with uh, more adventures or uh, some ideas. So would you like to tell us something about it? Also because it's not been published in Italian yet, so for Italian fans it's still uh, in the making. <laughs> We're still waiting. <laughs> uh so uh so books so you want to know about books other than chicago by night is that well like uh, chicago folios so or let the streets run red uh, okay okay uh so let the streets run red <laughs> is a book of four separate playable stories uh chronicles that uh put you all across the american midwest Uh, they each have different themes they each have different settings uh, so for instance the first story uh, is very much about mortal threats to your mortal touchstones there is a character trying to blackmail your touchstones your mortal connections uh, into revealing who you are so you are Uh, kind of forced to risk your humanity to silence this blackmailer. Uh, that one is set in Chicago. Uh, you have another story that is set in rural Indiana or Illinois, I forget. And uh, that's a very different story because it puts you in a domain that has a, a couple of thousand people, maybe a few hundred people. So by that statistic that we were talking about earlier technically there should be no vampires there but in this domain it has a rural horror vibe, a folk horror vibe so you're isolated, you're in a small town, uh, there are a couple of vampires present and why they can't leave is central to the mystery in that area uh, and well I won't reveal all of them Whereas Chicago Folios is a book uh, which I wish we had come up with a different title for because I don't think Chicago Folios sells it as well as it could have. But it's a huge storyteller's handbook for, uh, for, for expanding Chicago and any other domain that you wish to use as a storyteller. It has dozens, uh probably over a hundred different story hooks, and it has loads of new characters to put into your games as well. It has new powers too. Uh, so it's a it is a massive treasure trove of uh, of story ideas, of lore that you can use in your games. Uh it's a really good storyteller's handbook in my view. Um so that's those two. Allora, eh, Let the Street Run Red sono quattro avventure ambientate diciamo in tutto il Midwest americano che hanno diverse ambientazioni e eh, anche diverse tematiche. Eh, la prima che è ambientata a Chicago eh, affronta, diciamo, c'è cioè un, tutta una questione di ricasto eh, contro la tua umanità per cui è un discorso di rischiare la propria umanità per eh, salvaguardare la propria identità e i propri contatti mortali. Eh, mentre la seconda in Illinois è ambientata in una piccola comunità eh, di poche centinaia, forse un migliaio di persone, che quindi secondo eh, la statistica di cui parlavamo prima non dovrebbe avere vampiri, eh, ma in cui manchino. invece ci sono uh, alcuni vampiri che eh, sono isolati e vivono isolati in questa comunità e diciamo si tratta di cioè, un certo senso di un horror per cui il mistero eh, del perché non possono lasciare questo dominio e non possono allontanarsi dalla città, fa parte proprio dell'avventura e di ciò che il giocatore si trova a scoprire eh, non volendo svelare le altre eh, parlando invece di Chicago Folio che è un'opera che avrei voluto avessimo, per cui avessimo trovato un altro titolo perché questo probabilmente non venderà come meriterebbe, è un manuale per il narratore che può adattarsi a qualsiasi dominio a qualsiasi spunto ma è pieno di, eh, più di, probabilmente più di 100 spunti per il narratore quindi ci sono nuovi personaggi, nuovi poteri eh, spunti per varie idee di, di lore piuttosto che di, di storie per cui eh, tutti un vero diciamo, tesoro per il manuale per il narratore che può sfruttare e prendere insomma, ciò che, ciò che può, pensa possa essere interessante per il suo dominio e per la creazione della sua avventura Fantastico. Eh, ricordo a tutti quanti che eh, sia Chicago Folios che eh, Lead Streets and Red sono attualmente disponibili sul Drive True RPG, che è il grande shop mondiale dei manuali, dei manuali di qualunque gioco di ruolo fondamentalmente. Li trovate in PDF e sono anche poi ordinabili eh, stampati. Quindi poi io davvero ve li consiglio, li ho ricevuti entrambi come baker del Kickstarter di Chicago by Night e sono effettivamente molto molto interessanti. Eh, davvero sono belle avventure e Cilago Foglius è effettivamente una miniera di spunti, tra l'altro dopo vi racconterò perché mi ha ispirato alcune idee un po' malsane su come gestire insomma una, una campagna urbana in città eh, a vampiri ma abbiamo anche una domanda sì. di Cisere, facci vedere allora, la domanda è per entrambi da, da sempre il setting di vampiri è strettamente collegato con la storia reale che consiglio potete dare ad una persona che è intenzionata a creare la propria City by Night? Quali argomenti storici prendere come spunto e quali ignorare? Quali sono gli argomenti storici che solitamente vi hanno ispirato per creare i vostri setting? Ah, bella domanda. Ah, bella domanda. Eh, ah, purtroppo Vincenzo ci è caduto, anche se questa poi sarebbe stata sicuramente una domanda che l'avrebbe solleticato, quindi ascoltiamo Matthew per ora. Vediamo se Vincenzo riappare. Ok. So, basically, uh, the vampire setting has always been connected with uh, actual uh, history. So, what advice would you give to someone who wants to create their own city by night? And what historical topics, uh, uh, could they be uh, an interesting uh, starting point? And which one uh, would be better or maybe could they be ignored? and uh, which historical topics have uh, inspired you to create your own settings? That's an excellent question. Uh, so, most of the time, if I'm, setting, if I'm running Vampire the Masquerade and I want to involve real-world history, I tend to involve something that the players know a little about already, so that no one is treating this like a history lesson at school. Uh, they, they have to have some vested interest in what we're about to explore, otherwise there's no point doing it. But they don't need much. And obviously, in an ideal setting, it's going to be history that affects them personally, uh, so, and their characters as well so for instance to use an example that i've uh, i had in my game uh, one of my longest chronicles set in britain i had a feuding uh, a couple of feuding coteries so two coteries that were always at each other's throats that had started off as mortals on two different sides of the english civil war So when uh, England was split between Royalists and Parliamentarians or, you know, to put it another way, Catholics and Puritans. And so these coteries both rose up and that tied into the, it tied into the story. The game itself started when they were mortals and they were each embraced by various... Britain, uh, british vampires at that time and their mortal political affiliations never really changed even as mortal society did so as the vampires got older and older and the and the player characters they were playing the uh the roundheads the parliamentarian side of the english civil war Uh, they were constantly clashing with the Royalists, who were getting older and older and more powerful as well. And naturally, the Royalists were gravitating more toward the Camarilla style of rulership, while the Parliamentarians, they weren't gravitating towards Anarch rulership, they were gravitating towards a Camarilla free of princes. So essentially, council-led Camarilla. Uh, with a certain religious interest in as well. And by tying the Coterie's origins into this historical event, it made it more pressing, it made it more interesting, and it allowed us to explore geographical parts of uh, Britain as well as historical parts of Britain that players may have been familiar with. And that always makes players feel smart it always makes players feel happy when they can identify some of what you are talking about uh, it's it's like putting a teaser or an Easter egg in text in a book if the if the reader realizes what you're talking about solves the mystery early they feel clever and that is a reward for them and you could do the same thing with history um, i'm aware i'm talking a lot but i'll just conclude in terms of what to avoid obviously there's a that there, there should be little desire to explore modern sources of horror and trauma in the world uh, because people can be directly affected by those things and i mean at a political level as well as a personal level uh, it can be very tasteless to explore that kind of thing and uh, anything within living memory is risky to explore like that but that doesn't mean you can't it just means that if you want to you should really speak to the entire group of players beforehand to make sure everyone is happy exploring something like to, to use uh, an example plucked from the air if you were setting a plot in cambodia and wanted to explore the killing fields for instance now on the face of it that's a horrible setting to explore uh, it would be very easy to trivialize it But at the same time, if you speak to the players and they want to explore that through the lens of Vampire and you feel you can do it in a respectful, researched manner, then you should. The point that you should stop is when people are unhappy or if you are straying into the territory of, of trivializing a real-world tragedy. Dunque, eh, la maggior parte delle volte, eh, diciamo, per, eh, cerco di utilizzare eh, ambientazioni ed eventi storici che i giocatori conoscono già, perché non deve essere una lezione di storia, ma deve avere quel tanto di scoperta da rimanere comunque interessante, per cui né un evento troppo conosciuto, ma neanche troppo sconosciuto. Eh, in una, diciamo, avventura ideale, è un evento storico che ha influenzato eh, personalmente i personaggi, ad esempio una campagna eh, che, ho, che ho creato vedeva due poteri rivali, la cui rivalità nasceva dal fatto che ai tempi della guerra civile inglese erano, in, erano già affiliati già da umani a fazioni opposte, per cui sono poi stati abbracciati da vari vampiri dell'epoca, ma eh, la loro affiliazione politica appunto, non è mai cambiata negli anni mentre passavano diciamo, i secoli, eh, e mentre la società umana invece si evolveva per cui i, diciamo, la poteria più monarchica è diciamo, gravitata più verso una, forma di, cioè, verso una camarilla più, più classica, mentre diciamo, il lato più parlamentare è verso una camarilla eh, diciamo, conciliare, quindi magari senza principe. Eh, diventa più interessante quando si ha per l'appunto questo, questo modo di poter esplorare... Eh, posti che si conoscono sia dal punto di vista storico, quindi sia eventi storici che proprio luoghi geografici che si conoscono, eh, anche perché permette ai giocatori di sentirsi più intelligenti, di sentirsi più parte, di poter riconoscere ciò che, di cui il narratore parla, per cui magari può aiutarli nel risolvere il mistero, per cui si sentono diciamo più, più coinvolti. E per quanto riguarda cosa invece evitare, eh, bisogna fare, chiaramente fare molta attenzione a tutti gli eventi molto, molto recenti eh, e tutte le tragedie in particolare eh, diciamo, tutto ciò che può essere stato traumatico nel, diciamo, negli, ultimi, negli ultimi decenni perché eh, è chiaramente possibile affrontarli eh, ma bisogna eh, stare attenti a non banalizzarlo e soprattutto essere sicuri che tutti i giocatori del, del tavolo siano convinti e siano d'accordo nel provare ad affrontare questi tipi di argomenti. Un esempio chiaramente sono, potrebbero essere ecco, i, diciamo, i campi di sterminio in Cambogia, che eh, sono sicuramente una tragedia moderna anche, che potrebbe sembrare molto interessante da, diciamo, da affrontare. Ma chiaramente eh, vale. bisogna muoversi con cautela e non va banalizzato. Se ci si rende conto che si sta banalizzando la situazione, o che comunque il tavolo non è, non è contento della direzione presa, è sempre meglio evitare insomma, argomenti moderni o che potrebbero non, eh, non suonare benissimo, ecco, non funzionare bene. Direi un consiglio saggio. Se metti a tempo abbiamo un'altra domanda. Metti if you have a little more time, we have another question. I've probably got about 10 minutes. Okay. Se preparare una campagna in Italia, che periodi lo nella nostra storia. So, if you would to prepare a campaign set in Italy, uh which uh, historical times, historical events uh might inspire you the most? Hmm obviously the temptation for anyone international is to say in the time of uh the roman empire although that's obviously pretty vast and it's been explored quite thoroughly i'm i've always been very interested in the various civil wars uh in the throughout the 19th century in italy uh following uh napoleonic wars so uh with individuals like garibaldi and and such because i think that the fragmented nature of italy which you know for i i don't need to tell you but of course italy is a very has always been a very divided nation it hasn't always been a nation uh but The fact that you have such a fragmented country with its own senses of cultural identity throughout uh, lends itself very well to a game of historical conflict uh, where you could have uh, coteries and sects and clans and cults all trying to push for dominance in a certain area Or, if you didn't want them manipulating the situation, and I think this would be more fun, having the characters essentially being swept along by the tide of mortal history. Uh, how do... If, if, let's say, you have 12 princes uh, across various Italian city-states, uh, and all of a sudden you're told that you are now forced to recognize that no it's, you're just one well maybe three city states m three countries you know this one managed to hold out this one is uh has managed to remain independent but the rest of you now all have to pledge fealty to one person because we have to mirror the mortals to survive at that point you can have an excellent power struggle uh if you wanted to play with italy in the same way that britain gets played where Yeah, you could say there are princes in Britain, you could say there are barons in Britain. They all report to Mithras. That is the way the pyramid works in Britain. Imagine that happening in Italy. Imagine, and in fact, you, again, you don't have to imagine the sheer amount of revolt, the, the uh, amount of, I guess, protest of someone in, uh, in Milan suddenly being told well now you need to kneel to rome uh, when for the last several hundred years we've been our own people uh, especially a city like venice whether you involve uh, the giovanni or not a place as powerful historically as venice suddenly being told oh now you pledge fealty to these people down here um it, it Again, it mirrors mortal thinking because there's plenty of people in northern Italy who don't feel the desire to pay taxes towards people in southern Italy and, and vice versa. You know. But if, it's even worse, I suppose, as vampires because you are having to pledge blood. You're having to pledge eternal loyalty to a prince who you may never, not, who you may never meet. Um, so I think that could be a lot of fun because the 19th century, as we know, and the 18th century in Italy was a very bloody divisive period uh, that helped form the Italy that we have today. Allora, eh, la tentazione chiaramente per tutti, diciamo, a livello internazionale è chiaramente l'antica la, Roma. Che è comunque un periodo molto vasto e che è sicuramente già stata esplorata in vari, diciamo, abbastanza approfonditamente. Eh, il periodo che a me personalmente potrebbe ispirare è quello del risorgimento, <coughs> proprio perché la natura frammentaria dell'Italia, eh, con tutte le varie identità culturali, che in quel periodo si trovavano, insomma, in un periodo in un'epoca un di discussioni, di rivoluzioni e poi di, di unità. Eh, si presta molto bene per creare una, una situazione di eh, varie coterie piuttosto che varie sette o culti che eh, si ritrovano a eh, influire in qualche modo sul, eh, proprio sugli eventi storici che sono avvenuti. Oppure, al contrario, che potrebbe essere ancora più divertente eh, mm. e interessante, sono i vampiri che vengono travolti dagli eventi umani. E si ritrovano quindi in qualche modo a dover cambiare le proprie abitudini e eh, diciamo, i propri domini di potere eh, per assecondare ciò che è successo nella storia mortale. Per cui, ad esempio, se eh, ci troviamo con 12 principi in, in altrettante città-stato, eh, a seguito del, dell'unità d'Italia magari tre riescono a mantenere il loro potere autonomo, ma agli altri viene richiesto di. Eh, c'è cioè del potere o comunque di sottomettersi a un unico, un unico principe o a un'unica, diciamo, a un unico potere centrale proprio per rispecchiare ciò che è successo nella società umana. Eh, quindi questo potrebbe essere insomma molto interessante, vista proprio la divisione che c'era e in parte c'è ancora, anche magari tra nord e sud o tra le varie regioni, eh, potrebbe essere molto interessante per grandi città con grandi tradizioni come Milano o Venezia con o senza Giovanni. Eh, cosa succede quando gli viene richiesto di eh, sottomettersi a Roma perché è ciò che hanno deciso insomma, i mortali? Perché chiaramente oltre eh, c'è sì un discorso diciamo, politico, ma c'è anche proprio più ancora che gli umani eh, si chiede di giurare eterna fedeltà a un principe che magari non si avrà la, mai, la, mai la possibilità di, di incontrare. Per cui questi, questo periodo storico così insomma, eh, ricco di, di eventi, potrebbe essere così sanguinoso, ma anche ecco, interessante. Thank you, really, Matthew. Uh, grazie davvero. Sei, appunto, sei, stato gentilissimo. You were the most Grazie uh, Thank you again. We hope to, to see you again in our, in our Twitch. And uh, well, we, um, go on scrivere wonderful, uh, wonderful things. <laughs> well, Salutiamo tutti, tutti quanti il nostro ospite. Grazie. Now, thank you so much for having me on. And uh, thank you to everyone who watched and post questions. I really appreciate it. And uh, if you want to give me any support, by all means, uh, buy Vampire the Masquerade books. But most importantly, buy this book, They Came from Beneath the Sea. Uh, you can buy it on Amazon now. So you should be able to buy it internationally. This game is all about science fiction, B movies, and 1950s horror and i think if you if you like the books i've worked on you will like they came from beneath the sea it's, a, it's an awesome game it's a really awesome game ve lo consiglio eh, they came from beneath the sea è un libro di una serie che mac eh, matthew e un stanno sviluppando è dedicato a l'horror alla fantascienza anni 50 è un gioco molto ironico molto divertente che potete trovare su amazon e ovviamente anche sul data in pdf ve lo consiglio perché è tutta una serie di giochi veramente molto, molto divertenti, che uh, non si limitano soltanto a farti vivere la storia uh, di, un, uh, di un film, ma proprio uh, sfondano anche un po' la quarta parete, quindi fanno anche vivere un po' situazioni alla Boris, diciamo, nel retroscena. È veramente un, uh, un, un gioco molto innovativo e molto godibile, e, e ve lo consiglio, appunto. Uh, thank you again Matthew, uh, grazie anche a Sara, la nostra traduttrice. Thank you to Sara, our wonderful uh, translator who has uh, has always uh, saved the day uh, and who is the most skilled and courteous. Uh, so, uh, see you next time Matthew. Bye bye. Bye. <ride> eh, voi ragazzi restate con noi abbiamo ancora qualche minuto in cui come sempre nelle nostre puntate vediamo qualche consiglio, qualche dritta e qualche riferimento di manuali con cui costruire al meglio la vostra città eh, ah, partiamo un po' da una carrellata su alcuni dei più famosi by night abbiamo parlato di Chicago appunto che si è incarnato come il setting per definizione di Vampiri, che attraversò tutte le edizioni, perché è stato poi, questa è la sua prima edizione, poi è stato aggiornato nella, nella seconda e nella terza edizione, nella seconda edizione è stato aggiornato in un manuale, in cui fondamentalmente gran parte del cast è stato decimato a Elicantropi, è stato aggiornato ulteriormente in Revised, e adesso ha anche la sua uh, nuova uh, versione in uh, in V5. L'importante di Chicago è proprio che è stato uno dei manuali... Prima di Chicago non c'era una definizione chiara di come funzionasse la città vampirica. C'erano dei riferimenti di che c'era un principe, ma eh, molto di quello che noi oggi vediamo come funzionamento dei vampiri è dovuto esattamente a questo manuale. Quindi l'idea che c'è un principe, ci sono dei primogeniti, eh, ci sono delle dinamiche di potere tra i loro, ci sono tutta una gerarchia, una corte, deve moltissimo a questo manuale. Un'altra cosa veramente interessante è che è utile proprio da studiarsi per un master che stia creando la sua ambientazione è il fatto che Chicago, eh, fin dalla sua prima edizione, era molto attenta a, a sfruttare in maniera costruttiva la sua storia. Chicago, come ricordavano sia Mettio sia Vincenzo, è una città che ha avuto tanti movimenti di protesta, eh, anche tanta corruzione politica, tanti, tanti scontri. Dentro Chicago, voi trovavate tali anarchici spunti presi da tutti quanti i vari movimenti di protesta, dagli anarchici, dai anarchici ai socialisti, ai sindacalisti, gli attivisti del 68, le proteste per le tensioni razziali, tutti che eh, interagivano tra loro e che chiaramente poi portavano queste dinamiche dentro la società vampirica, piuttosto che all'interno della Camarilla spaziavate da eh, la corruzione politica che a Chicago è leggendaria, piuttosto che la mafia, cioè al Capone il manuale però al di là di lui proprio anche comunque tutto il tema del crimine, fino a eh, invece eh, la gentrificazione di Piuttosto che il traffico di droga, piuttosto che uh, le grandi speculazioni finanziarie, la crisi dell'industria manifatturiera. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente Chicago resta ancora oggi uh, uno dei manuali, una serie di manuali tra i migliori per uh, prendere spunto su come costruire una città. D'altra parte, uh, Chicago è stata anche, appunto per esempio con il Succubus Club, Chicago è diventata molto di più che una città, ma è diventata anche un insieme proprio di luoghi iconici, il Succubus Club è una delle ambientazioni più famose dei Vampiri, questo club in cui succedono cose che è gestito dalla Matosolem M Elena, uno dei principali PNG di Vampiri. Dopo, anche qui, mh, questo manuale e l'altro citato da metto, Chicago Folios, mi hanno dato una serie di idee che poi vi, vi, spieghi, vi, vi racconterò. Eh, All'estremo opposto, invece, abbiamo un manuale che è diventato, come direbbero gli inglesi, infamous, tristemente noto, e mi dico Berlino-Berlino, Night, un manuale in cui incontrate un che si spaccia per Caino usando livelli assurdi di chimerismo incontrate Himmler e, um, e Göring trasformati in vampiri, incontrate dei cobra vampiro antropomorfi, insomma diciamo che eh, scrivendo questo manuale all'epoca forse si lascia andare un po' troppo il gas e, um, e invece Berlino insomma è un po' passato alla storia come il tipo di manuale in cui per cercare di inserire a forza gli eventi storici dentro uh, Dentro il libro si andava un po' troppo over the top, insomma, si cercava di collegarli un po' troppo a tutta quanta la storia vampirica, c'era cioè anche troppo... ma aifere ai, avranno fatto minazione oppure no, oppure avranno brutto la di ferro, insomma, la, qui l'approccio storico è quello un po' più, uh, un po più fragile, invece, diciamo. Uh, molto interessante, invece, sempre dal punto di vista storico e anche della ricerca sull'ambientazione, sono questi due manuali, il Crepuscolo di Costantinopoli, che a mio avviso è il più bel manuale mai fatto per vampiri, lo dico così, bah, senza, senza timore di espormi, e Cairo by Night, invece, per Revised. Uh, Cairo by Night è un'esplorazione del Cairo, che tra l'altro è un setting molto interessante perché il principe è un vile, quindi è una cosa che non si vede tutti i giorni, uh, ed è anche un manuale in cui si lavora molto per cercare di uh, dare una personalità a ogni singolo quartiere, complice il fatto che ogni quartiere poi è il dominio di un, di un clan, si lavora molto su questa identificazione, eh, tra uh, i pezzi della città e i vampiri che li abitano. Ed è molto interessante. Oltre, ovviamente, a presentarci comunque un'ambientazione particolare, perché parliamo di ambientazione fortemente tinteggiata di religione, il rapporto con l'Islam, quindi molto stimolante. Costantinopoli, tra l'altro, è un'altra alimentazione in cui il rapporto con la religione è molto forte, qui chiaramente parliamo dei secoli bui, quindi parliamo della eh, cristianità ortodossa. Eh, è uno dei manuali che hanno l'impatto più grosso sul metaplot. Tutto qui dentro il metablot è veramente un testamento d'amore a, a quelli appassionati, ai nerd come noi appassionati di Whiteworth. Eh, oltre a consultare questi... Eh, non, non, guarda, non ve ne parlo perché ci sono talmente tante storie belle qui dentro che vi consiglio di eh, comprarlo su FreePG, comprarlo su Amazon, cercatelo perché ne vale veramente la pena. Ci sono dei personaggi molto approfonditi, delle storie che... Uh, si allungano attorno a millenni, quindi per quelli che apprezzano lo stile un po' di vampiri che è quello della uh, che è quasi un po' come una sorta di romanzo. Insomma, questo è il manuale che fa per voi. Io ci ho fatto una campagna lunga un paio d'anni, un po' di discontinua, ma che abbiamo portato avanti fino al saccheggio di Costantinopoli appunto, e uh, da parte dei Crociati nella Quarta Crociata, e è stata veramente una bella esperienza. Mm, vi do due consigli per, a livello di manualistica ulteriori per costruire la vostra città. Uno è il manuale che Masquel ha dedicato nel revised a, a come costruire una città, si chiama Gilded Cage, se, se puoi mostrare l'immagine lo facciamo vedere, è un manuale che ehm, spiega un po' appunto come costruire una città, le relazioni tra i vari personaggi, le dinamiche di potere, come gestire l'influenza e quant'altro. È un uh, discreto manuale, lo trovate anche questo su Director RPG. La vera Bibbia che secondo me dovreste avere eh, per costruire una città, però non è tanto G.D. Cage, nonostante sia il manuale della Masquerade, ma è eh, Damnation City. Damnation City, come piaceva anche prima Matthew, è un manuale per vampiri Requiem, che è veramente fantastico, perché eh, è praticamente un, un insieme modulare di eh, luoghi all'interno della città o di eh, influenza all'interno della città, che eh, vengono spiegati, vengono tipizzati, e eh, il manuale vi dà una serie di guida utilissime per andare a costruire proprio modularmente la vostra città. Ok, qui ci metto un porto, il porto potrebbe sviluppare questo tipo di influenze, lo posso collegare con questi personaggi, e così via. Davvero, è un libro interessantissimo. Penso ci trovi eh, stampato anche su Amazon, altrimenti anche qui, RPG è il vostro amico, e è veramente la Bibbia del costruttore di ambientazioni per vampiri. Io poi faccio un piccolo inciso finale, perché qui a Loki ci piace hackerare le cose, ci piace fare cose strane con, eh, con i giochi, e una cosa su cui io mi sto lambiccando da tempo è, è il fatto che se ci pensate, no, per come è costruita l'ambientazione di Vampiri, almeno vampiri anni 90, che tutti noi ci ricordiamo, con tutti questi got che vanno nel, nel loro club con uh, i Bauhaus uh, in sottofondo, o le Sisters of Mercy. E, cioè, è molto impostato come un gioco in cui bisogna scoprirla la città, specialmente all'inizio, no? la città era un po' ignota, il mondo dei vampiri era pericoloso, anche perché non c'erano tipo, non so, 50 manuali che ce lo raccontavano, quindi ogni notte tu la potevi giocare e manuale ti consiglia a giocarla come una notte alla scoperta della città, della società vampirica e della tua natura. Quindi andavi a caccia, conoscevi gli altri vampiri, conoscevi i terribili anziani che tornavano la città, eh, andavi al parco, e incontravi un licantropo eh, e via, via, mano a mano trovavi i due matutolemne che si contendevano la città. E una cosa che mi è venuta in mente, adesso la butto lì, ditemi se vi sembra sensata, è che questo approccio, in effetti, se ci pensate, non è tanto diverso dal classico X-Crawl sandbox del, uh, dell'OSR, ho detto tre termini inglesi assurdi, uno, più, uno dopo l'altro, però se ci pensate, ehm, anche questo, questo che diceva Matthew, no, di Chicago Folios, che sono tutti questi spunti, queste tabelle di incontri, non so, eh, uno spunto che onestamente mi verrebbe voglia di provare sarebbe quello proprio di... Eh, fare una sorta di ritorno, di retroclone del nostro La masquerade, ma sempre con regole V5 perché per me sono superiori, in cui i personaggi non è che sono uh, coinvolti, almeno non di partenza, in questa incredibile, complicatissima trama millenaria della città, sono stati abbracciati, si aggirano per i club della città come appunto il Succubus Club, eh, e gli succedono cose, esplorano la città, esplorano i suoi misteri, e, e esplorano la sua vita, incontrano persone random, se le mangiano, oppure vengono mangiate da queste persone perché non sai mai cosa puoi incontrare nel mondo di Tenebra, e mano a mano le vai esplorando. Altri riferimenti utili che possiamo darvi, eh, comunque una città è sempre fatta appunto di influenza, di reti dinamica, di, di, di debiti e quant'altro, eh, per quelli di voi che hanno dimestichezza con i PBTH, ci potrebbe essere Urban Shadows, che è un gioco urban fantasy molto basato sulla dinamica del debito, magari anche lì si potrebbe, potrebbe prendere spunto. E, beh, Questo è quanto. Io In realtà, eh, se c'è qualcuno che è interessato a raccontarci anche nei commenti la sua esperienza di, della sua città by night, sarei, sarebbe interessante. Eh, altrimenti ci possiamo dare appuntamento alla nostra prossima... Ah, come se... Ricordiamo che stasera... Ah, certo, certo. Abbiamo appuntamenti ai prossimi appuntamenti al canale, perché stasera, infatti, alle 21.30 eh, c'è un incontro degli Amici del Drago, quindi un'altra puntata su, su Twitch della nostra rubrica dedicata al cazzeggio ludico costruttivo, diciamo. Stasera parleremo di... Serena? Eh, di ispirazioni videogame. Parleremo di ispirazione di ah, videogame. Game per di solito video. poi si sì, parte da un e si va a finire alla scoperta dell'universo <ride> ci piace fare così e quindi ecco, appuntamento eh, questa sera alle 21.30 sempre qui su Twitch con gli amici del Drago parleremo di videogiochi e film, come possono ispirarci e da lì poi ci dilungheremo a parlare della vita, dell'universo e delle di tutte cose. Io ringrazio tutti voi, ringrazio di nuovo i nostri ospiti Matteo e Vincenzo che sono stati squisiti, ringrazio Sara che ha tradotto tutto, ringrazio Serena, regina dei e della regia e appunto ringrazio di nuovo tutti voi perché questa esperienza è a volte terrificante ma sempre gasante e vi do appuntamento alla prossima puntata di Vampire Telling. Grazie a tutti a presto